Il collettivo autonomo lavoratori portuali esiste da sempre, c'è sempre stato un gruppo di lavoratori portuali che ha formato un collettivo che era un po' più estremo al sindacato, era un po' più a sinistra del sindacato. Io ne faccio parte dal 2007, noi siamo aperti a tutti, a scopriamo una realtà che va dal terminal Traghetti al porto di Voltri. E proprio perché avete l'osservazione su tutto il porto, avete scoperto eh, che c'erano carichi e scarichi strani eh, da una nave eh, saudita. Ma Noi siamo, ci abbiamo messo gli occhi sopra tre anni fa, nel senso che vedevamo che c'erano dei container di proiettili con delle etichette pericolose particolari. Ci siamo focalizzati su quella nave, su quel cargo saudita che poi mi ha caricato anche carri armati e container pieni di proiettili, ce ne siamo accorti dalle etichette della merciologia pericolosa, erano esplosivi solitamente, caricavano in coperta e tutti questi materiali sono abbinati a quella situazione lì. Eh, situazione che voi avete ricollegato alla guerra nello Yemen, eh, dove c'è in corso una tragedia umanitaria e dove l'Arabia Saudita è capofila di una coalizione eh, che sta bombardando e distruggendo. Qual è stato eh, l'episodio che vi ha fatto passare in, in azione? Eh, abbiamo preso di mira questi generatori, abbiamo rilevato dalle etichette il produttore, siamo andati a vedere chi era il produttore e dalle da, dai codici che c'erano su queste etichette ci risultava che erano per la Guardia Civile Ara eh, Saudita, produttore che si chiama Tecnel di Roma, con queste mm. foto abbiamo incominciato a lavorare, abbiamo intanto iniziato la protesta per i generatori che loro ci volevano far credere che non lo erano. Eh armamenti bellici, invece poi noi li abbiamo sventiti. I generatori erano per la guerra in Yemen, tanto è vero che alla seconda battuta si sono arresi e non verranno caricati sulla nave, la nave è andata via ieri sera senza i generatori che sono stoccati in un magazzino all'interno del porto di Genova, ma al di fuori delle banchine, quindi è nel retroporto. Pare che vadano ad Anversa. Concretamente vi siete rifiutati di caricare e scaricare la merce? Nel collettivo ci sono tanti delegati della CGL, siamo andati a parlare di CGL, la CGL con la certificazione che le abbiamo portato noi sì. ha preso atto che erano realmente per armi per la guerra e ha, ha detto che se non veniva convocata entro mercoledì sera, giovedì sarebbe andato in sciopero, che non era uno sciopero del porto, era un uno sciopero che... Permetteva ai portuali di rifiutarsi di caricare quelle merci. Quindi uno sciopero non vertenziale ma politico? Esatto. Siete andati da soli? C'è stata la cittadinanza? Sì, no, c'è stata la cittadinanza, le associazioni di Genova che sono volute venire con noi. Noi abbiamo convocato lunedì un'assemblea pubblica dove hanno partecipato tutti. Abbiamo deciso mercoledì pomeriggio di fare un presidio sotto a Palazzo San Giorgio, la sede dell'autorità portuale. Siamo stati convocati. Abbiamo chiesto che non venissero caricati sulla nave ma andassero via cani, praticamente ci hanno subito accontentato perché dopo il primo intervento ci ha detto stiamo aspettando una, eh, una mail ufficiale da parte dello spedizioniere marittimo che rinuncia all'imbarco dei generatori e abbiamo disdetto poi quello che si era venuto a creare per il presidio al Varco Etiopia dell'indomani mattina che era... Sostanzialmente un presidio dove stavano arrivando persone da fuori con gli autobus, c'erano due autobus, uno da Livorno uno da Alessandria che volevano venire a sostenere la nostra lotta. È un segnale importante questo, avere la gente vicino che ti supporta a priori perché vuole sostenere la tua causa. È quella cosa che ti dà una spinta in... Sì. Cioè, che non si può fermare, cioè anche, non ci possiamo fermare. Anche perché ci sono altre situazioni nel porto che voi state monitorando, mi dicevi? ora tra... c'è in ballo di chiudere questa questione del Bari, che è la, la compagnia saudita, che speriamo che non venga più a Genova, quindi secondo me dobbiamo tenere alta la pressione su quella situazione e andare a individuare i cannoni per il Pakistan o eventuali container incriminati negli altri terminal. C'è stato un segnale, un terminal ha rifiutato due container pieni di proiettili e li ha rimandati al destinatario. Sappiamo di avere dalla nostra parte tutto, la legge, i trattati internazionali e quindi cioè, andremo avanti sicuramente, si è creata con questa situazione. La cittadinanza qua. è stata vicina alle istituzioni come la Regione e il Comune? Purtroppo no, purtroppo loro hanno preso in posizioni diverse, invece ci riserviamo ancora il diritto da lavoratori di, di decidere dove mettere le mani e dove no. Noi le mani di quel sangue non ce lo sporchiamo, se vogliono accomodarsi loro lo facciano loro. Siamo in contatto con tanti portuali in Italia, Livorno, Trieste, Cività Vecchia, cioè Cagliari, la rete, per il comitato per la riconversione Dell'RVM di Cagliari, quella che produce le bombe. Siamo in contatto, ci scriviamo e, e, e questo fa sì che ci dà la spinta per andare avanti e non fermarci perché se magari in un momento che è, arriva una notizia di là e ti dà il proposito per fare, fare sempre meglio.